Su questo argomento Marco, sì. su Roberto Benigni, il nostro Diego Fusaro che è collegato con noi. Diego, buongiorno, benvenuto Diego. Buongiorno, un buongiorno. caro saluto a tutti da buongiorno. Diego Fusaro. Che buongiorno. non si è sottratto ieri alla la visione televisiva, no? credo che anche tu abbia visto eh, il Sanremo edizione 70, anche tu credo. Devo svelarvi un segreto, io in sì. realtà ieri non ho visto... Sanremo, ho preferito dedicarla a me serata alle letture, però poi ho rivisto invece in rete l'intervento di Roberto Benigni, quello sì. All e che te ne pare, Diego? Raccontaci la tua visione. Ma io come sai ho sostenuto e sostengo che questo Sanremo si caratterizza quest'anno per essere un'aggressione al cristianesimo di fatto, cioè la tendenza fondamentale... C'è cioè, tutto è il festival, il festival... Mm -hmm. Sì, dal punto di vista culturale ovviamente, non, delle, non canoro. Ecco. Un'aggressione al cristianesimo che si è determinata in primis con la finta messa inaugurale di Fiorello aggindato da prete di campagna. sai eh. che sono, complet sono completamente d'accordo, ho pensato la stessa cosa che tu stai dicendo, non mi è sembrata <ride> corretta, perché ho fatto un parallelo, scusami Diego eh, brevissimo, ho fatto un parallelo con una pubblicità di Divani, no? che si, riferì, si riferisce ovviamente all'Altissimo e non è stata di buon gusto stessa cosa mi è apparsa anche dentro con... Sanremo? Dentro eh, il no, no, no, però in tv stessa cosa mi è apparsa con Fiorello, prego scusami eh e poi tra l'altro questa, eh, questa deteologizzazione del cristianesimo, questa dissacrazione, è seguitata la sera stessa con Achille Lauro che ha emulato maldestramente Francesco D'Assisi, raffigurato da Giotto, spogliandosi dei suoi averi e rimanendo con una tutina che a occhio e croce costava... 6.000 euro o, lì per, o su per giù. Eh, poi, Dulcis in fondo, c'è stato l'attacco la, più duro al cuore del cristianesimo ieri con Benigni, che ha letto e interpretato il Cantico dei Cantici in una chiave postmoderna, del tutto scristianizzata, perché di fatto ha trasformato il Cantico dei Cantici in una sorta di eh, Canto pansessualista e arcobaleno dell'Ovis Love dove ogni tipo di unione è possibile purché vi sia il godimento e l'amore fisico come ha più volte ribadito Benigni rimuovendo totalmente il fatto che vi è certamente nei testi sacri la valorizzazione dell'amore ma in una chiave che non è quella dell'Ovis Love ma è una chiave di apertura alla trascendenza e al divino in una chiave sponsale legata a all'unione dei sessi, che non è solo l'unione fisica, ma dove l'unione fisica è il punto di partenza per l'innalzamento a un'unione spirituale, etica, tutto questo non vi era nel discorso di Benigni, la cui povertà eh, narrativa si risolve nell'aver trasformato il Cantico dei Cantici in una sorta di hit parade per il gay pride, di fatto, che non c'entra nulla ovviamente con i testi sacri, dove invece non è in primo piano il godimento, ecco come ha mostrato invece Benigni fraintendendo totalmente. In primo piano nei testi sacri c'è la partenza certo dal corpo e dal piacere fisico ma per innalzarsi al divino eh, che è già in padone questa, questa specificità, dal, dal basso all'alto, dall'immanente al trascendente. Tutto questo è stato rimosso da Benigni ma del resto lui stesso era quello che andava a rimuovere nella vita e bella il fatto che a liberare i campi di sterminio furono i sovietici e non gli americani, anche questo era stato rimosso e abbiamo l'ennesima riscrittura ad usum della contemporaneità nichilistica. In questo caso del, dei testi sacri addirittura. È stata un'aggressione frontale, ripeto, al cristianesimo che rivela le tesi di Guy Debord sulla società dello spettacolo. Lo spettacolo è il monologo autocelebrativo che la società e il potere fanno su se stessi. Ancora con Debord... Eh, lo spettacolo non è altro che l'autorappresentazione diplomatica della gerarchia dei rapporti di forza l'abbiamo visto in questi giorni a Sanremo eh, il capitale è spettacolo, la società è spettacolo tutto ciò che dice è tutto ciò che è questo è il motto della società dello spettacolo ed è stata eh, perfettamente raffigurata sul palco dell'Ariston, di cui Benigni è stata una parte decisiva a mio giudizio è stata una parte decisiva Roberto Benigni, Fabio Duranti, buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno. visto direttamente indirettamente ci riguarda questo lo sappiamo sì. molto bene da sempre, da 70 anni direi sempre di più, e tu? e la tua versione ma... eh, di, di Benigni in tv ieri del Cantico dei Cantici, qual è? ma guarda, io concordo ovviamente con quello che ha detto Diego perché eh, avendo, avendo studiato la materia eh, è assolutamente vero quello che ci dice eh, però io pongo subito una domanda di carattere sociologico no? e cioè Diego eh, voglio sapere il tuo pensiero eh, atteso che adesso è di moda o anzi è un ordine che parte dall'altro la riscrittura addirittura dei testi ma addirittura dei testi sacri o dei testi dei grandi poeti dei grandi filosofi cioè è in atto una riscrittura da parte dell'attuale nomenclatura per rendere eh, tutto ciò che è stato scritto nel passato e gli insegnamenti dei, dei, dei nostri avi diversi da quella che è la realtà, diversa dalla sua reale natura, la riscrittura e la narrazione edulcorata di quelli che sono gli insegnamenti dei nostri, dei nostri progenitori. Ecco, Diego, ma. Questo avviene perché c'è una grande ignoranza, perché nessuno ha mai letto queste cose, quindi si arriva un Benigni della situazione, a Sanremo, eh, dopo tutto, eh, con tutto il cancan che vi è dietro, mediatico e quindi anche l'autorevolezza la mediatica, se vogliamo, no? eh, e ci racconta una diversa storia del Cantico dei Cantici, facendola passare addirittura come un inno anche a, a, a, a tipi di amore più promiscui e più anche Anche se Benigni non è il Papa, eh? è un attore è una, torre, allora una persona, alla una persona che contrariamente a quanto viene pagata ad esempio l'orchestra che è la colonna sonora di, di, di Sanremo alla quale eh, eh, le notizie di cronaca ci, ci dicono che gli vengono dati 50 euro al giorno per lavorare 10-12 ore ovvero meno di quanto gli prendi... aggiunti, aggiunti esatto sì. meno sì, di quanto però prendi... mi permetto di dire una cosa benigni non è il papa è stato detto ma in altri tempi di fronte a un monologo così distorcente il messaggio cristiano, eh, il Papa sarebbe intervenuto, o se non il Papa le autorità competenti per prendere le distanze, in fondo è sempre eh, avvenuto. Oggi invece non avviene, perché di fatto eh, non c'è questa dissonanza tra la visione che Benigni dà del cristianesimo e quella a cui la chiesa di Bergoglio sta dando corso, tradendo completamente il messaggio di Ratzinger che era invece l'ultima voce di opposizione al nichilismo della civiltà dei mercati con Bergoglio che dal mio punto di vista è per la chiesa l'equivalente di Gorbaciov per l'Unione Sovietica, cioè lo smantellatore, quello che parla di perestroica di rivoluzionamento e ristrutturazione ma in realtà non è una perestroica ma è una dissoluzione interna, il messaggio è esattamente quello, la Chiesa smarrisce l'apertura alla trascendenza, smarrisce ogni riferimento alla figura di Cristo, non come uomo tra gli uomini ma come figlio di Dio e di fatto diventa totalmente allineata con il verbo omologato della civiltà dei consumi. In fondo ve ne sarete accorti anche voi, oggi nella nella cristianità di Bergoglio si può essere perfettamente allo stesso tempo e la stessa persona consumatori gaudenti e cristiani, mm -hmm. viene meno l'idea del sacrificio come sacro facere e questo e è il punto, anche il messaggio di ieri di Benigni mm -hmm. va in questa direzione sta dicendo attenzione per essere dei buoni cristiani si può benissimo essere consumisti erotici, pansessualisti, plus mm -hmm. gaudenti eh, senza contraddizione, anzi è il testo stesso che ci invita a esserlo del resto voi mi insegnate che l'anticristo in tutte le sue raffigurazioni eh, storiche da quella del Signorelli al Duomo di Orvieto fino ad arrivare al racconto dell'anticristo di eh, Soloviev o all'anticristo di Roth eh, è sempre colui il quale non dice di essere l'anticristo ma dice di essere lui Cristo e di essere il giusto esegeta lo diceva anche Ratzinger nel suo libro su Gesù di Nazareth l'anticristo oggi è quello che dice di essere lui il rappresentante di Cristo fa un'esegesi sbagliata e fuorviante, maligna dei testi e appunto non rinnega i testi ma se ne appropria c'è un passaggio bellissimo se mi consentisce di Roth, l'anticristo romanzo splendido che a tutti consiglia dove dice che in realtà non sono da temere gli atei, gli atei al massimo vanno compatiti, ci sentiamo tristi per loro, dice. Ecco, ma se qualcuno mi dice che crede in Dio e che l'ingiustizia è giustizia, allora lo maledico, dice. Eh? Mm. Credo in Dio, ma dico che l'ingiustizia è giustizia. Quello è il personaggio più pericoloso, quello che appellandosi a Dio chiama ingiustizia eh, la giustizia e giustizia l'ingiustizia, cioè rovescia il rapporto tra le cose. Ecco, ieri sera, a mio giudizio, sul palco non sono state le parole di un ateo, ma sono state le parole di chi richiamandosi a Dio ha chiamato eh, giustizia l'ingiustizia, per dirla con rotto. Roberto Benigni ieri a Sanremo a Sanremo che finisce tardissimo poi finisce sempre il giorno dopo Marco no? eh si sì, inizia con una data e poi va a finire l'altra io concordo con quello che ha detto Diego Fusaro anche perché eh, mi perplime Benigni e non mi convince e ci vedo anche un pochino di non buona fede perché lui ha detto io questa sera canterò mi va bene e tu che sei in condizione e possiedi un brano immenso perché non ci scordiamo e dimentichiamo che se avesse voluto solo cantare Benini poteva cantare un brano. Che cantò nella 52esima edizione Quanto T'ho Amato, un brano bellissimo, ah, certo, meraviglioso. Sì. Firmato Vai... da Cerami e, e piovani. piovani. Canti, fai la tua canzone, ti esibisci e basta. Perché hai iniziato a fare tutto questo sermone, dedicato poi alla fine? Visto che il cristianesimo è, è stato veramente bypassato, dedicato ai LGTBE. In pratica a Zucchine, qua... e eh. eh, certo, ha mancato di rispetto. Sono d'accordo. Se tu vuoi cantare, canti quella canzone meravigliosa. ...visto che l'hai già proposta con risultati eccellenti... ...canti e te ne vai. Guarda, dal mio punto di vista Sanremo è spettacolo... ...però evidentemente c'è da, da andare più sul profondo. Sì. Se Diego, posso dire una cosa? Sì. posso dire una cosa? Vai. Eh, il paradosso della situazione che nell'epoca del politicamente corretto... ...e della lotta contro tutte le discriminazioni... Eh, ...sbertucciare, criticare, dissacrare e profanare il cristianesimo... Non è considerato una violazione del politicamente corretto, ma ne è anzi parte integrante. È parte integrante del verbo unico globalista, ultraliberista, politicamente corretto e arcobalenico dissacrare permanentemente il cristianesimo presentandolo come una cosa di cui è lecito ridere alla Fiorello, è lecito imitare in forma sacrilega all'Achille Lauro o addirittura distorcere capziosamente rendendola una religione dell'immanenza del consumo e del plusgodimento deregolamentato e arcobaleno. Questo è il punto fondamentale su cui bisogna riflettere e non è di questione di essere cristiani o non essere cristiani, è questione di comprendere che c'è in atto un processo di dissoluzione nichilistica di ogni identità culturale e di ogni frontiera materiale o immateriale di opposizione rispetto al nichilismo della civiltà dei consumi e che piaccia oppure no il cristianesimo oggi svolge una parte, direbbe la teologia di catecon, di freno rispetto al dilagare della civiltà dei consumi e del suo nichilismo ed è per questo che la civiltà dei consumi sta dichiarando tutta la propria inimicizia contro il cristianesimo, anzitutto sbertucciando deridendolo come è stato mostrato a Sanremo e ripeto Sanremo 2020 passerà alla storia per essere stato l'anno della dissacrazione aperta, volgare e integrale del cristianesimo. Perché Fabio proprio questa edizione 2020? Questo ma, tempo secondo me, te. se sei d'accordo con quello che dice Fusaro? Non solo sono d'accordo ma, ma rilancio e cioè voglio dire che tutto questo fa parte di un progetto il progetto parte dall'ingegneria sociale che è braccio armato della... De, de, della classe finanziaria cosmopolita che in qualche modo deve annientare o, in, o comunque dissolvere, eh, rendere sterili, sterilizzare tutte quelle forme che possono in qualche modo contrastare il cammino della merce, quindi del consumo eh, to court eh, e, e che chi lo può contrastare? Lo può contrastare una visione dell'uomo tradizionale, naturale, normale e da qui anche lo svirilimento, e, e, rendere l'uomo non più territoriale, il rendere l'uomo non più eh, eh, difensore del proprio territorio, della propria cultura, della propria tradizione, farlo diventare sostanzialmente svirilizzarlo, questo, e poi l'altro elemento, l'altro grande ostacolo eh, è la religione quindi la religione cristiana che è un grandissimo ostacolo al compimento del disegno generale cosmopolita e, e quindi la religione deve in qualche modo eh, essere rivista riscritta, rinarrata e Benigni ne è un eh, sicuramente... Bravissimo, Fabio. è così è Diego così. scusami è proprio così caro Fabio e mi permetto di aggiungere un punto che a mio giudizio è un tassello decisivo che completa e integra quanto stavi magnificamente dicendo, cioè questo punto. In passato il vecchio capitalismo borghese utilizzava l'occorrenza la Chiesa o veniva a patti con essa? Si pensi mm. ai patti lateranensi del 29, certo. si pensi all'uso del cristianesimo come instrumentum regni, c'era un possibile accordo fra potere a chiesa, cioè la chiesa, il cristianesimo è un elemento dialettico, può essere utilizzato dal potere storicamente per giustificare se stesso e diventa allora l'oppio del popolo di cui diceva Marx, ma può anche essere nella sua corrente calda la rivoluzione contro il potere in nome del regno dei cieli, da Gesù Cristo in poi e diventa allora quella che Marx stesso chiama la protesta contro il mondo reale. Per superare questa dialetticità del cristianesimo e della religione della trascendenza, il capitalismo nella sua logica di sviluppo proprio come supera lo Stato che è anch'esso un elemento dialettico, può essere lo Stato regressivo fascista ma può essere lo Stato socialista e democratico se tu superi lo Stato vai nell'economia globale che non sarà mai democratica e socialista, proprio allo stesso modo si supera la religione della trascendenza oggi per evitare una contestazione del potere da e parte certo. della religione in nome certo. del regno dei cieli, certo, certo, il mondo certo. del nichilismo ateo sì. è inequivocabilmente il mondo del potere dei potenti, del capitale in cui non si crede in nulla mm. se non nella merce, per questo come ha raccolto splendidamente Pasolini il potere neoidonista e consumista della civiltà dei mercati non sa più letteralmente che farsene della chiesa e del cristianesimo, deve liquidarli in ogni modo. Cioè i valori devono, i valori devono abbassarsi, cioè, i valori devono scomparire, deve rimanere un qualcosa di più liquido in modo tale che il consumismo, la merce e comunque l'imposizione, la dominazione l'imperialismo de, de, de, dei potenti attuali del mondo possa tranquillamente scorrere senza avere ostacoli perché ripeto, l'uomo l'uomo inteso come uomo difensore del proprio territorio, della propria cultura delle tradizioni, dei propri valori è un ostacolo e la religione è un altro di quegli ostacoli vorrei dire un'ultima cosa prima di lasciare la chiusura a Diego e a voi Eh stiamo chiudendo, cioè, sì, stiamo chiudendo. Ecco che c'è un'altra no. cosa da, da, da da, da, sulla quale ragionare, ovvero il fatto che Benigni, non ci dimentichiamo, che, ha, che prese una barca di soldi, eh, così come li ha presi adesso, io prima facevo il paragone con gli orchestrali perché è una cosa che a me fa sì, vergogna, sì, certo, certo. a me da cittadino italiano fa vergogna questa cosa qua, e, e, perché poi andare a fare un sermone politico... Eh, lasciamo. Vabbè, comunque, allora, Benigni fu quello che, sempre guadagnando una barcata di soldi, andò a raccontarci la nostra Costituzione davanti al Presidente della Repubblica. Salvo poi dimenticare di dire in quel sermone che la Costituzione già in parte era stata calpestata e lo è ancora. E quando qualcuno cerca di chiedergli, come noi abbiamo fatto peraltro tempo fa, senti, ma tu hai parlato della Costituzione, l'hai inneggiato ad essa, hai parlato di questa meraviglia che è stata scritta per il popolo italiano, ma poi le leggi attuali, quello che accade, i trattati nazionali, internazionali, la stanno calpestando. Tu che pensi, eh, ma non possiamo parlare, e quindi non, non ha accettato di parlarne. Ecco, Quindi Benigno è, a questo punto io ritengo... Così senza voler offendere ma è un'analisi, è soltanto un buffone ma nel senso non offensivo, nel senso proprio teatrale della cosa che è pagato per fare uno spettacolo, uno spettacolo eh, divertente, lui è bravissimo, è un dominatore delle scene ma che poi abbia una funzione Inversamente pedagogica, ovvero pedagogica, magari per, per, eh, per, per, per i signori del potere, che quindi, forte del suo premio Oscar, del, del fatto che ha questa sua autorevolezza, eccetera, eccetera, voglia indurre la gente a non credere più ad alcune regole, alla, alla, alla disciplina, alla religione, ad altre cose e mette in mezzo il cantico dei cantici. Che Diego, ribadiamolo per, così in quest'ultimo minuto, aveva un significato totalmente diverso per noi che lo abbiamo studiato quello vero. E' l'elogio certamente, oh no? eh. eh, certamente dell'amore tra le creature anche nella dimensione corporea ma non si esaurisce nel life is now del godimento deregolamentato e pansessualista, una sorta di panerotismo della libera circolazione dei corpi. Eh, tutto il contrario, parte dall'amore fisico per salire eh, la scala cieli che porta a Dio, eh, gli sposi certo che hanno un rapporto sensuale dei corpi eh beh, ma, ma sono ovvio. testimoni di Dio <ride> e della loro come dire, della vita del cristiano, vedremo eh, se questo se questo intervento di ho visto. In effetti, insomma, non ci sono, non si è andati sul profondo. E ho dato uno sguardo anche ad avvenire ad altre testate che avrebbero potuto anche esprimere delle cose. Chissà se succederà nei prossimi giorni che qualcuno, come, eh, come è stato fatto oggi in trasmissione, vada un po' più sul profondo e sul modo in cui è stato interpretato il cantico dei cacciatori. Eh Francesco, ma questo lo dice solo Radio Radio, per fortuna, orgoglioso di farlo parte perché abbiamo assistito a una situazione che ci dice che la regola è che non ci sono più regole secondo Benigni perché questo ci ha imposto e poi viva Dio a Radio Radio si dice Festival 2020, adesso invece è 2020. Cosa vuol dire? Non ho mai capito. <ride> solo solo su Radio tempo. Radio, è questa la unicità di radio. Grazie a Diego Fusaro, Fabio Duranti, buona giornata grazie. a voi. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti da Diego E Grazie a Diego, grazie a te di nuovo Diego, perché ogni, queste sue perle di, di, di saggezza filosofica ci illuminano. Grazie, grazie a tutti.